Noi tutti gli anni, per fortuna da parecchi anni, siamo alla Dunata Nazionale Alpini e facciamo la nostra parte perché tutto venga al meglio. Particolarmente emozionante nel, nel contesto di uno stadio su Trento dove la nostra zona di atterraggio è solo qua perché non abbiamo vie di fuga e lo spettacolo è qua. Ogni lancio ha la sua prerogativa, comunque è stato molto spettacolare molto bello. Penso per il pubblico, ma anche per noi che l'abbiamo fatto. Giriamo tutta Italia per fare queste cose qua, perché siamo, non siamo in molti, diremmo, diciamo. E Invito a tutti a provare, che, chiunque può, lo può fare, non, ci sono, non bisogna essere né superman né essere super atleti, lo può fare chiunque. È sempre bellissimo, quanti, ogni volta. Quanti ne ha l'attivo 8.700, oh. ho fatto per l'autista militare e poi continuato a civile. È bello perché è dieci anni che ci lanciamo per le adunate degli alpini. Tutti gli anni, per fortuna, il tempo è dalla nostra parte c'era ce la fa fare sempre. Perché le condizioni sono perfette, c'è una bava che praticamente sostiene, l'impatto a terra è relativo e direi che è meravigliosamente buono, felicissima.